Non c'era niente da scandalizzarsi se Renzi faceva la riforma elettorale dopo averci trovato il vano con con Forza Italia, e sono beccato del veneziano. Non era iniziano né del cercavo di ragionare, ma ci serve legge elettorale? Sì, ci sono i numeri perché la faccia Renzi da solo. Salvaguardare i loro cieli. Quindi se parli di trattare dai partiti, rendendoli indispensabili nel fare la legge elettorale, per la legge elettorale decida un sistema governabile. Era ovvio che la doveva fare con i partitori, anche perché i partitori rappresentano tanta gente, perché i partiti rappresentano poca gente, hanno diritto di stare con nessuno, e come vedo io, possono avere la stessa voce che ha piccolo gli altri pariti grossi. Quindi io fino a quel momento mi sono attenuto al principio di stare a vedere e di giudicare i fatti. Il metodo che mi sembrava corretto, l'ha proposto per la prima. la scritta Berlusconi la scritta Se ne frega vediamo di la legge cioè, elettorale, no? abbiamo visto la legge elettorale che è una cagata pazzesca non perché la scritta Berlusconi la scritta che è, è una cagata in sé io non so se qualcuno di voi ha visto il servizio pubblico ieri sera a parte che fatto il referente sull'intervento io non vorrei ripetere le cose che ho detto ieri una cagata perché c'erano due problemi nel corcettino uno erano le preferenze scusate erano le liste bloccate e agli elettori di scegliere loro rappresentanti in tal cui ha di nuovo le liste bloccate e venivano gli elettori di scegliere loro rappresentanti sono più corte vista bloccata del concetto era più lunga, quella eh, che hanno fatto nell'Italia più corta dice così chiede con conoscono meglio meglio perché le devono leggere meno ma diciamo, perché c'è una presa perché deficienti? che se ne metti 10 in vista non riusciamo a capire chi sono, se ne metti 6 io invece ho capito tutto, ma il problema che sono quelli in il non è chi decide quelli in lista, dice ma i PD fanno fa le primarie ma si stiamo andando a votare per l'elezione europea per le notizie di primarie sui candidati del PD sta scegliendo Renzi la come Berlusconi sta scegliendo per il PD come Alfano sta scegliendo per il PD scusate di NCD come Monti sta scegliendo per il Credo che sarà uno a fine Casini sta scegliendo i suoi, da sta scegliendo i suoi, e sono le primarie. A parte che le primarie di Capodanno resteranno nella storia, e il turno dell'anno, mentre la gente preparava il veglione, si facevano le primarie, casualmente gli uspi a erano tutti gli nessuno sono diventati più carezionali però non ci pensano neanche i parlamentari usciti dalle primarie perché non stanno così le primarie quindi io a quel modo strano di scegliere i suoi candidati a me non mi sceglie lui dice ma c'è gente che viene eletta con 33 voti ma sempre meglio che scelta da lui è un tentativo maldestro di far scegliere ad altri il problema della legge elettorale non è quello che succede il giorno delle elezioni ma è quello che è successo prima del giorno delle elezioni il giorno delle elezioni è già tardi si hanno già sistemato tutto. l'altro problema della legge elettorale per era che c'era un premio di maggioranza del 55% per il primo classificato, quindi partito per la indipendentemente dai corti che perdiva. Quindi se ci spostate un sistema pentacolare con 5 blocchi dove quello che vinceva vinceva con il 21% del tempo, uno con il 21% si portava a casa del 55% dei seggi perché non c'era una soglia minima sotto la quale non scattava il premio di maggioranza per questo la Corte ha detto lo premio è troppo grande mancanza di soglia e cosa fa Riduce pienissimamente il premio di maggioranza e non è un 55, ma è 53 No Stabilisce due premi di maggioranza Uno Se vince Il più E no, se superi la sua E non vedi da Se non la superi se non la superi si rifanno le elezioni, col ballottaggio prendo schieramento del votato chi vince il ballottaggio quanto qualche premio? il minuto c'è qualcuno per gli altri la no, ma poi prendono 60, i 40, i 6 poi il sicuramente i premio di più che premio? visto che il premio turno non hai raggiunto il 36 se hai scattato da lì il premio pensate ai geni che hanno scritto il dato se uno al primo tour prende il 37% gli danno il 55% di realtà e viceversa se uno al secondo tour e prende il 51% gli danno solo il 53% di realtà più volte Meno deputati hanno. Meno voti pre, più deputati hanno. Io non so se erano preliati quando hanno fatto questa legge, ma è una roba evidenziata. 53% dei prede di maggioranza significa avere 11 deputati in più delle opposizioni. Che significa che non governi 5 anni. Non è insufficiente non si fa il di 11 più ma voi li vedete i che passano i partiti e in partito in continuazione ma è mai pensabile che una coalizione dura 5 anni con 11 deputati di più e immediatamente cominciano i compramenti i trasformismi e transumanze ma con la governabilità la questa normativa. Però, per garantire la governabilità, hanno stabilito tre soglie. che quali Devono superare il meno se non non piazza la persona. Vediamo, deputati, che questo va a risolvere la Camera, la allora, legge elettorale va a risolvere un modello per per il del Senato e non la Palla perché dice che non è più elettivo però la legge Stato non è elettivo è ancora la okay. okay. per la cara la tua coalizione prende meno del 12% non piazza di meno del trattato prima per invece per entrare in Parlamento si sono un po' alzato non superare il 4 -20 se non sono coalizzati con altri devono superare l'8% quindi il partito nuovo che voglia presentarsi per la prima volta o supera l'8% il partito coalizzato mi basta il diciamo facciamo finta e nascono una coalizione facciamo centro-sinistra no? centro-sinistra il PD centro poi si coalizza il serio poi si coalizza il vediamo che si ritualizza con i dati dei lavori vediamo che si ritualizza con e vediamo che si ritualizza con eh, il... la rifondazione giornalista. Cioè ma facciamo un due esempio e vediamo che gli altri 5 suoi alleati prendono già solo il 4 e cosa vuol dire questo? che nessuno dei 5 ti pubbliciti superò solo dei 4,5 di virtualizzati quindi anche se tutti insieme fanno i 10 per centri, non piazza, non è il 20% non piazzano le dati l'unico che piazza dei più dati è il piglio che la coalizione 20-20-40 ha superato il 37%, scatta subito il premio di manoranza e si pappa il 55% dei deputati tutti del partito che ha preso il 20%. Quindi la nuova Camera ha una maggioranza schiacciante formare un partito che però rappresenta soltanto il 30% degli aventi al voto, scusate, dei dotanti e dei tipi, che di solito sono il 60% degli aventi diritti al voto, quindi rappresenta il 12-13% degli italiani e ha il 55% degli deputati. Vi sembra costituzionale una roba del genere? E se ti vota il 13% della popolazione tutti i papi il 55% è l'unica camera elettiva che è anche l'unica che potrà votare le leggi ordinarie questo è l'Italia e poi si meravigliano se ne pensano di votare gli altri dicono che c'è un vago rischio autoritario ma guardate che non lo dicono solo per l'Italia cioè non è che l'Italia da solo che è autoritario. È il disegno complessivo che va associato naturalmente a cenare, per esempio. Perché quel 55% dei dati gli di deputati è scelto una sola persona che è il segretario del partito sta mutata dal 13% e quindi uno solo al comando cosa si avviciene se non si vede se non si vede a un sarebbe sempre tra regola del nuovo solo al comando incompatibile con lo spirito della nostra Costituzione o con la legge della nostra Costituzione oggi il Senato perché non hanno fatto la legge elettorale per il Senato? Perché dicono che il Senato non sarà più elettivo, di una parte del Senato di Capolonia perché sarà formato da governatori di Regione, regione di dai sindaci di, di Capoloni di Regione, da due sindaci di, di Capoloni di provincia, da due consiglieri regionali per ogni regione, da 21 persone scelte. di 148 persone che nomina 21 cioè si prende il 15% del senato il 7 della Repubblica si sa perché ha detto poi ci sono anche senatori d'attesa diciamo che hanno deciso di lasciarli lì ed è così che arriviamo a 149 tutte persone non elette da nessuno oppure i governatori o i sindaci